Bene, in, questa, in questo tempo convulso, in questo tempo terribile di incertezza, io raccomando la lettura di un romanzo di Bruno Arpaglia che si chiama Il passato da fronte di noi. È veramente uno dei libri importanti scritti per un scrittore, un intellettuale europeo nelle ultime, della ultima decada. È una raccomandazione fatta da tutta sincerità. Lui sepolvera per Club Dante.